Ciao eh, ciao, eh. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ah, ciao, no, per carità, io guanti e mascherine sempre, non esco di casa senza E poi me li cambio spesso, eh. diciamo che è una questione di ehm, igiene, d'altronde come dice il detto Men sana in corpus, vabbè, lo dice il detto <ride> Ammazza però qui che schifo, che incivili Ehi, dico a te ma non a te, te, lo so che te non lo fai no, dico a te quell'altro, quello che se ne frega tutto questo alla natura costa molto e in fondo basterebbe così poco gettiamoli nel bidone dell'indifferenziata in fondo a noi, ma che ci costa?